ciao bentornato oggi voglio parlarti di un'altra tipologia di filtro ecco se parliamo di filtri in generale che eh, c'è sul mercato e che sta prendendo piede sto parlando di eh, celle filtranti eh, impregnate con eh, diciamo allumine impregnate con eh, pergammanato. queste celle filtranti hanno una caratteristica molto particolare hanno la caratteristica di colorarsi e quindi assumere una colorazione differente man mano che si va avanti nel tempo man mano che la sostanza che viene captata eh, da queste celle filtranti eh, va a ossidare quelle che sono queste palline eh, microsfere delle, delle piccole sfere eh, impregnate questo da modo può essere una cosa molto interessante e dà modo al eh, diciamo manutentore e in alcuni casi anche all'utilizzatore stesso di riuscire a seguire e capire l'andamento di quello che è la, eh, diciamo, eh, lo stato di saturazione ecco, eh, del proprio filtro, dei propri filtri mm, da questo punto di vista infatti la colorazione iniziale in genere è sul viola c'è una gradazione di colori che può variare a seconda della concentrazione soprattutto della sostanza che viene manipolata e fino ad arrivare poi a un verdastro grigiastro finale che è la saturazione vera e propria questo spesso mi viene chiesto ma in che tempi no? può accadere una cosa del genere varia, eh, non è un qualcosa che eh, è standard, che si può standardizzare in tutte le, le cappe chimiche a ricircolo per esempio, perché magari queste possono essere montate sulle cappe a ricircolo così come nei box filtranti e quindi nelle cappe chimiche a estrazione totale insomma non ha un, una, la possibilità di essere utilizzato su più, su più fronti ma eh, per quanto riguarda la tempistica di saturazione è sempre un punto interrogativo la differenza tra un carbone attivo e questa intanto è sicuramente che il carbone attivo è nero lo vedo così quando lo prendo quindi all'origine nuovo fresco ed è nero solamente eh, impregnato e sarà ancora di più eh, in termini di, eh, di peso, cioè peserà molto di più rispetto all'inizio all'origine ma in termini di colorazione e variazioni di colore non ce l'ho e la differenza appunto dall'alluminio impregnata è che eh, da questo punto di vista invece ho una, un cambio di colorazione e per quanto riguarda i tempi, ripeto, è un qualcosa che andrebbe monitorato e quindi dipende da tantissime cose eh, anche dall'umidità che c'è nell'aria, da quello che può essere il la, la, ripeto, la, soprattutto diciamo, l'umidità non influisce troppissimo influisce moltissimo la concentrazione soprattutto quindi della sostanza eh, che viene manipolata eh, quindi quanto eh, se stiamo lavorando con uh, millilitri piuttosto che litri di sostanze questo influisce tanto quindi potrebbe variare il colore eh, veramente in pochi giorni così come in mesi quindi da tenere sotto controllo però questa potrebbe essere una valida indicazione per avere un minimo di percezione di che cosa sta accadendo nei propri filtri quindi magari con una manutenzione atta a verificare lo stato con delle tempistiche potrebbe essere interessante per comprendere se il nostro appunto filtro che abbiamo all'interno si sta saturando oppure è già saturo oppure deve essere ancora saturo, si deve ancora saturare questo può essere interessante da appunto, annotarselo magari e quindi dare un'indicazione di sorta dico un'indicazione perché tutto dipende sempre dalla lavorazione cioè se oggi eh, faccio un monitoraggio di questo tipo per un mese, due mesi, tre mesi, quello che è e le lavorazioni sono abbastanza standard riesco poi a dare a un po' un giudizio, un profilo, a, creare un, a fare un'analisi a creare un profilo di quello che può essere questa, questa situazione se poi noi eh, negli ultimi due giorni abbiamo un carico eccessivo di lavoro con un carico eccessivo di concentrazione di lavorazioni e quant'altro ecco che magari questo mi sballa un po' tutti i risultati quindi diciamo che deve essere un'indicazione però può essere un'indicazione a livello visivo che non abbiamo con i carboni attivi. Da fare attenzione al fatto che l'assorbimento eh, di questa tipologia di sostanza eh, è pari a circa il 2% per quanto riguarda per esempio, in termini, facciamo ad esempio la formaldeide eh, viene trattenuta su eh, quello che può essere la superficie del, del carbone, viene trattenuta il 2% de, del, di quella che è la sostanza che passa attraverso. Molto dipende dalla velocità anche di di passaggio attraverso il, il filtro in generale, che sia un carbone o in questo caso allumine e dipende dal quindi, tempo di contatto e quindi la possibilità di captare quelle che sono le molecole di formaldeide quindi questo è un po' quello che accade dall'altra parte i carboni attivi eh, stessa cosa non è che trattengono il 100% eh, di tutte quelle che sono le sostanze o ovviamente con il carbone specifico ma ad esempio su 10 kg di carbone se l'umidità eh, perché influisce tanto è pari a 0 eh, avremo un circa 8% di, di sostanza trattenuta se l'umidità arriva al 100%, per, per ipotesi avremo un 20% di, di efficacia di quello che è il carbone in termini di trattenimento della, della sostanza quindi vedete che a parità può trattenere dagli 800 grammi ai 2 kg eh, di quella che è la sostanza e poi ovviamente trattiene anche tante altre cose ecco perché i filtri eh, da 10 kg arrivano a pesarne 13 14 15 quando vengono, eh, vengono tolti vengono prelevati in genere si hanno eh, si cerca di orientarsi verso cappe che, che hanno più filtri proprio per questo in modo tale che quello che non viene trattenuto da un filtro c'è cioè un secondo filtro chiamato di sicurezza che lo va a trattenere e quindi ecco là che abbiamo una, la possibilità di avere una sicurezza una certezza in più, una certezza maggiore quello che si può pensare è quello di mettere se uno ha per esempio un box filtrante sul tetto avere otto celle filtranti una delle quali, magari l'ultima, potrebbe essere quella dell'almine da questo punto di vista andando a osservare la colorazione uno si può rendere conto che magari eh, i carboni sono saturi ecco che sta passando eh, quella che è la sostanza e si sta iniziando a colorare e allora mi dà la possibilità, modo e tempo di capire eh, qualcosa di più semplicemente questo perché attualmente in genere i carboni attivi vengono cambiati a sei mesi, a un anno, non c'è una vera regola intanto non esiste, non esiste una, una normativa che regolamenti questo una obbligatorietà quindi questo ve lo dico per trasparenza potreste non cambiarli mai ovviamente con tutto quello che ne consegue così come cambiarli con una certa cadenza qual è la cadenza giusta è da vedere caso per caso e solo facendo test e facendo attenzione moltissimo soprattutto a questi cambi di lavorazioni che ci possono essere improvvisi con quantitativi maggiori soprattutto se state parlando se parliamo di cappe eh, ductless quindi ricircolo ambientale rispetto a cappe ducted a estrazione totale perché ovviamente se abbiamo un, così come un versamento così come un uh, lavorazione maggiore quindi andiamo a interessare la cappa e i carboni li andiamo a saturare con uh, ingente quantità di vapori eh, questo è un, un qualcosa che va preso in considerazione è vista di volta in volta purtroppo non esiste una regola e non si può dare uno standard al 100% su tutte le cappe questo non smetterò mai di dirlo A me sono un po' scomodo da questo punto di vista e capisco che quando mi, mi si ascolta spesso mando un po' in confusione dall'altra parte perché si è sempre standardizzato così come le velocità delle cappe standard a 0.6 a 0.5 a 0.7 cioè sono valori presi a caso non ci vuole un pochino di analisi, capire un attimino di più di che cosa sta parlando e non generalizzare già stesso tra cappe chimiche a ricircolo e cappe chimiche a estrazione totale spero di averti dato qualche dettaglio in più, qualche informazione in più su questo prodotto che poi approfondiremo eh, più avanti sicuramente però ecco, volevo farti sapere che esiste questa tipologia di, di prodotto che con, con l'occhio, diciamo, visivamente tipo aiutare magari ti può aiutare a capire a comprendere che cosa accade ai tuoi carboni iscriviti al canale youtube commenta e condividi video che sicuramente sono interessanti per te ma possono essere interessanti anche per i tuoi colleghi grazie